Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi come avete visto all'inizio mi sono buttato da, quel, da quella scogliera Stavo precipitando e stavo facendo delle rune Quindi rune velocissime senza problemi e poi ho aperto la mappa e ho cliccato questo punto E sono respawnato qui Senza perdere le rune Ok Ora ne ho 641.000 Però ci sono altri modi per farmare rune Quindi per arrivare in questa terra Bisogna prima ammazzare un boss, raggiungere questo posto quale terre proibite, proprio qui, anche perché questo viaggio fa parte della storia. Io ovviamente vi spiego come accedere a questo montacarichi, così facendo vi darà l'accesso a questo sentiero segreto del Sacro Albero e qui poi potete fare quello che volete. E potete anche raggiungere, grazie a questo posto, potete anche raggiungere il Sacro Albero. Okay. Quindi qui dovete solamente trovare dei medaglioni. Un medaglione che sta qua qua sotto, mi sembra, qua e un altro medaglione invece che sta qui al Castel Sole. Ma io ovviamente ho fatto la guida su come arrivarci e su come prendere i medaglioni. Portarli qui e scegliere il percorso da prendere per questa terra. Quindi Andiamo a fare queste rune, vi spiego un po' come fare. Quindi ora mi butto da qua, faccio così, doppio salto e cado. Comincio a colpire l'aria. Strano che i giapponesi non se ne siano accorti di questo glitch, ecco, bah, continuate a colpire l'aria finché non vi daranno più mille rune, invece sono 400.000. Ed eccole qua Mi hanno dato sì, 300.000 No 270.000 E adesso apro la mappa Vado qua Ed eccole qua 878.000 rune Ma tanto come ho detto ci sono ci sono altre, altri modi per fare rune, quindi c'è anche la terra magica dal palazzo, al palazzo di Mohog. Quindi, ci ho fatto un'altra guida su come arrivarci e come fare rune in fini dell'Io. Praticamente, sto livellando così, eh, mi sto livellando anche la destrezza, e sono arrivato a 295. Quindi ragazzi io spero tanto di esservi stato d'aiuto, la guida sta in descrizione per accedere a montacarichi, per accedere a questa terra e se volete potete anche accedere al sacro albero. E quindi spero tanto di essere stato d'aiuto ragazzi lasciate un like se questo video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!